Um, io vorrei mettere in evidenza due mh, questioni uh, che ci sembrano importanti per tenere a mente il contesto, appunto, sociale e politico nel quale oggi possiamo leggere questo libro, questo libro che esce fisicamente dentro a quest'epoca di crisi pandemica, di crisi economica, di grande incertezza e, e di paura. È un'epoca per tanti versi nuova. Ma che presenta anche a un livello superficiale, se vogliamo, delle analogie significative con i tempi in cui Gramsci ha vissuto la sua lotta politica, fino all'arresto e fino all'incarcerazione, dove poi ha prodotto i famosi quaderni del carcere, opera che è in qualche maniera al centro del libro di Juan. Su queste caratteristiche non mi soffermo adesso in questa introduzione, che vuole essere breve, ma dal mio punto di vista sono un po' un tutt'uno con i concetti che Gramsci esprime e che l'insieme dei comunisti del suo tempo esprimeva nel proprio contesto storico e nella lotta politica per il socialismo. Ci sono, se vogliamo, tra le altre, due grandi risposte alla domanda perché leggere Gramsci oggi, che noi possiamo individuare. Entrambe, eh, dal nostro punto di vista, che cerca di essere un punto di vista marxista, rivoluzionario, in questi primi decenni, del ventunesimo secolo, sono un limite e anche un problema. Un limite e un problema che però non possiamo semplicemente ignorare o aggirare, perché sono due risposte e due atteggiamenti diffusi proprio a sinistra, tra coloro che fanno politica oggi, che sono interessati, in senso lato, al socialismo, a leggere Gramsci, a leggere altri autori marxisti e non solo, a esigere un mondo migliore e a lottare per questo mondo migliore, anche se in diverse forme, anche se con limiti e contraddizioni. E quindi pensiamo di dover rapportarci uh, con queste visioni. La prima risposta è quella che più o meno integralmente accetta la parabola del PC, la parabola della sinistra italiana di origine operaia e popolare del Novecento, che è stata mano a mano integrata perfettamente o quasi nella società capitalista, negli ingranaggi della burocrazia statale, della società civile borghese, che non solo ha cambiato nome formalmente, ma ha subito anche dei processi di trasformazione sociale di, di medio e lungo periodo è una risposta che da decenni diciamo, possiamo dire dai tempi della pubblicazione della prima edizione dei quaderni del carcere che fu curata da un importante intellettuale come Felice Platone con una certa opera di taglia e cuci voluta da Palmiro Togliatti quindi già cercando di selezionare un certo Gramsci dando una lettura molto interessata di un certo Gramsci ha cercato di armonizzare il pensiero di Gramsci con una strategia che era apertamente riformista, direi orgogliosamente riformista, che rivendica ancora di voler superare il capitalismo per arrivare al socialismo, ma che poi sembra proprio non arrivarci mai, se vogliamo dire, diciamo, dirla con un eufemismo. E, insomma, Gramsci, con questa lettura, con questa risposta, perché leggerlo, si riduce a essere il teorico sì dell'egemonia, come ci dirà anche Juan dopo, ma non ai fini della lotta di classe, della preparazione politica della classe lavoratrice e delle masse popolari alla fondazione di un nuovo ordine politico, come il, il nome della pubblicazione che curò Gramsci stesso, di una nuova democrazia che siano veramente cosa loro, eh, appunto delle masse oppresse, veramente eh, larghe, inclusive, aperte, semplici, accessibili a chi nella società capitalista oggi invece è un oppresso, uno sfruttato, chi non conta nel grande gioco della politica dell'economia. Viene a mancare di conseguenza, mi sembra, eh, il risultato politico dell'inconciliabilità tra il capitalismo e una società giusta, veramente democratica, di emancipazione degli oppressi, che noi chiamiamo in una parola socialismo. E quindi quale Gramsci viene proposto? Viene proposto un Gramsci che è spuntato, che non è rivoluzionario. Mm, viene fuori un identikit di un Gramsci che per noi non, non corrisponde al Gramsci storicamente esistito. Si avvicina molto di più all'identità politico di altri grandi esponenti di quello che comunque fu lo, lo stesso partito del PC, come Palmiro Togliatti o come Enrico Berlinguer. La seconda risposta, invece, pone un problema diverso, ma che può avere delle conseguenze comunque molto gravi nel pensare, eh, o comunque molto pericolose politicamente, a pensare i concetti che, che Gramsci esprime nella sua opera eh, in mm -hmm. generale, ma soprattutto nei quaderni. Cioè proporre una lettura, diciamo, astratta, decontestualizzata eh, di quello che dice Gramsci, non soltanto rispetto a, a Gramsci in sé, ma in generale, questo lo possiamo dire anche rispetto al pensiero socialista e rivoluzionario, nel senso più lato, soprattutto mh, al pensiero marxista che per primo ha cercato sempre di rivendicare... Eh, quando eh, manteneva una sua coerenza interna, un materialismo storico, cioè dunque il rifiuto di un pensiero idealista eh, o addirittura mitico, dogmatico, formato da autori da scritti eh, sacri, a modi sacre scritture. C'è un problema, eh, usando un termine che utilizza ampiamente lo stesso Gramsci, ma in realtà un concetto che attraversa, il dibattito di quegli anni della, della terza internazionale, dell'internazionale che voleva fare la rivoluzione per davvero, diciamo, che è il problema della traducibilità e quindi di come saper eh, portare nell'attualità e portare in diversi campi i concetti che vengono espressi dal pensiero teorico. Lo stesso Lenin poneva il problema che la terza internazionale aveva pubblicato delle condizioni di ammissione e quindi diciamo delle premesse eh, per raggruppare i rivoluzionari in Europa e nel mondo che erano sicuramente sottoscrivibili astrattamente, ma erano scritte in russo, non perché non fossero stati in grado i compagni di tradurre eh, lo scritto nelle varie lingue di tutti i paesi, ma perché eh, non riuscivano in qualche maniera a dire qualcosa di concreto, mh, di utile, di articolato alla società al di fuori della Russia, e quindi anche i comunisti al di fuori della Russia. E questo problema della traducibilità crediamo che si ponga seriamente anche per avvicinarsi al pensiero degli autori marxisti e quindi a maggior ragione eh, per noi italiani anche il pensiero eh, dei comunisti italiani storici e di Antonio Gramsci eh, per primo. Quindi ehm, riproporre la mentalità e l'atteggiamento eh, di una lettura che per un verso o per l'altro decontestualizza eh, Gramsci e lo toglie. Questo ci interessa molto dal dibattito politico, teorico, dalla lotta politica eh, che Gramsci ha sostenuto, finché appunto non è stato incarcerato. Per noi è un, è un problema molto grave nel cercare di... è un limite che va. Eh, sul quale bisogna lavorare, che bisogna cercare di eh, superare eh, rispetto alla visione che abbiamo di Gramsci. Quindi di Gramsci appunto... Uh, risulta anche da questo punto di vista spuntato perché non lo si considera nella sua dimensione in crescita, contraddittoria, con dei limiti però di dirigente comunista che si interfaccia con uno scenario internazionale con altri uh, intellettuali e militanti marxisti con altri dirigenti dell'internazionale comunista e uh, in quest'opera sicuramente uh, Juan riesce a dare conto, quantomeno a, in, a reintrodurre, eh, diciamo, questa dimensione, eh, comparando Gramsci non soltanto con un autore, eh, diciamo, che è già classico nella, nella relazione con Gramsci, come Benedetto Croce, un altro autore italiano, ma con altri autori marxisti del suo tempo. Quindi, ad esempio, eh, con Lenin e con Trotsky che furono i due principali dirigenti della rivoluzione russa, oltre che dei primi congressi dell'internazionale comunista. Quindi mh, con questo libro che noi appunto abbiamo curato e proponiamo in lingua italiana, cerchiamo eh, di eh, dare spunti in questa direzione per eh, fronteggiare queste due letture che secondo noi sono problematiche eh, di Gramsci, ma non solo, e anche di riportare eh, la lettura di Gramsci e del pensiero marxista a una dimensione politica, a una traducibilità del pensiero marxista, per la politica di oggi, perché noi pensiamo appunto che la rivoluzione socialista eh, non sia eh, un reperto del passato e che quindi gli scritti marxisti anche di un secolo fa letteralmente non siano un reperto del passato e per questo eh, questo libro ci sembra un ottimo strumento anche in Italia e non soltanto in America Latina dove ha avuto diciamo così, un certo peso nel dibattito contemporaneo per riprendere anche Gramsci come autore politico rivoluzionario.